Grazie Presidente, il tema è stato trattato in commissione alcune volte e anche abbiamo parlato con i rappresentanti eh, dei librai dell'interferenza che eh, questo esercizio dell'attività può eh, interessare su altri settori no? che concorrono sul suolo pubblico all'utilizzo del, del suolo. In la mozione, a nostro avviso, è troppo estensiva, come dicevo, anche in risposta al Consigliere De Priamo e al rappresentante dei Librai, perché estendendo a tutti i prodotti non alimentari potrebbe portare a una eh, sovrapposizione di eh, interessi e di tipologie di attività, ad esempio con gli urtisti o con altre tipologie già presenti in loco, l'esempio le, eclatante in Via delle Muratte, dove esistono già almeno altri due posteggi di vendita di prodotti non alimentari e dove temporaneamente esercitano alcuni ortisti, quindi ecco, generare un unicum di eh, un venditori suolo pubblico delle stesse attività non, non penso che sia l'interesse principale di questa amministrazione. Quello che invitiamo eh, quindi il, i proponenti è a confrontarci in commissione per la modifica o la preparazione di una nuova mozione che sia limitata alla vendita appunto dei prodotti editoriali, che è proprio il primo obiettivo che chiedevano gli stessi rappresentanti dei Librai. Così com'è non possiamo che astenerci, eh, altrimenti va modificata appunto in questo senso.